Ciao a tutti, oggi parleremo di, di allungo, parleremo di allungo eh, per quanto riguarda l'arco nudo per quanto riguarda l'arco e anche i, eh, gli archi tradizionali come l'arco istintivo C'è tantissima documentazione, c'è tantissima bibliografia per quanto riguarda l'allungo del compound, corretto a lungo del compago, il corretto a lungo dell'arco olimpico, ma pochissimo eh, si parla, specialmente in Pitaco, si parla di qual è il corretto a lungo degli atti tradizionali e dell'arco olimpico. Eh, intanto, eh, ahimè, il danno più grande che può fare un istruttore a proprio acere è stabilire a priori eh, l'allungo esatto.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 forse in linea teorica è corretto dire andiamo in ancoraggio con l'indice all'angolo della bocca con, toccandoci un dente avendo comunque un punto di riferimento e questo è già sbagliato all'inizio non possiamo insegnare non possiamo permetterci di eh, iniziare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 al movimento della testa. Io continuo a vedere, continuo a vedere, ahimè, gente che muove continuamente la testa dalla pretrazione all'ancoraggio o, peggio, dall'ancoraggio al rilascio. Una volta che noi che noi siamo andati in pretrazione, la testa non la dobbiamo più muovere. non posso vedere gente che va in questo, modo, in questo modo e poi tira questo è assolutamente irripetibile non si può ripetere è come se noi avessimo la diotra di un fucile, abbiamo il mirino sul, sulla volata, all'inizio della canna, e poi abbiamo la diotra. è come se avessimo una torta ballerina. È il nostro occhio la seconda diotra, è quella che ci permette di effettuare, di avere due punti, due punti per mirare. Quindi il nostro occhio deve essere sempre nella stessa posizione. La condizione migliore è quella di non muoverlo dalla pretrazione al rilascio dobbiamo avere, tenere la testa aperta e questo comporta un enorme, un enorme errore che in confronto all'allungo, alla differenza di allungo che noi possiamo avere in un tiro in piano è assolutamente minimo. Ma poi che errore abbiamo? Io ho studiato, ho visto molti arcieri e l'errore massimo che uno può avere nell'allungo è di 2 mm e mezzo. 2,5 mm sono tanti perché se vedete questa punta che si sposta di 2,5 mm eh, è già un errore molto elevato rilasciare con 2,5 mm prima o 2,5 mm dopo ma 2 mm cosa sono? sono un decimo di pollice un decimo di pollice equivale a due decimi di libra due decimi di libra in un tiro a 30 metri equivalgono a un centimetro in più o un centimetro in meno sul bersaglio assolutamente irrisorio quindi non preoccupiamoci non preoccupiamoci minimamente della lungo, preoccupiamoci della nostra tecnica di avere una buona tecnica una buona ok grazie